vi consigliamo caldamente di cercarlo sul suo blog Wordpress chiamato Dietro lo Schermo, senza ulteriori indugi Vi lasciamo al resto di questa collaborazione. Quando parli di GDR in particolare, io parlo soprattutto per D&D perché è il mio campo, eh, quindi le mie domande e risposte saranno abbastanza focalizzate su D&D, sentiti libero di allargarti quando parli di D&D ad amici e parenti come reagiscono? C'è qualcosa che non capiscono? E tu che cosa provi quando ti trovi a parlare di D&D a qualcuno che non lo conosce? Um, la domanda vera sarebbe c'è qualcosa che capiscono? <ride> Perché non hanno la più pallida idea di cosa sta succedendo, ma neanche tipo se lo vedono riescono a focalizzare. E non è una questione solo dei parenti, sai, sono vecchi boh, anche mia sorella che ha tre anni meno di me guarda le cose e non, non è sicura di cosa stia succedendo quindi eh, generalmente la loro reazione è di pura mh, di puro velo di maglia proprio no? poi rimangono impassibili pensando che se non si muovono non succederà nulla di brutto e quindi riguardo invece a cosa provo io generalmente eh, boh, non lo so io ho messo tanto tempo fa mh, di cercare di spiegare che, che, che, che cos'è ho sempre pensato che cioè alla fine, boh, mm, eh, Wizard of the Coast, ha, <ride> su, cui, su cui ricade il, no? La non spiegare. È come, è come il concetto della Coca-Cola, capisci? La Coca-Cola ti deve invogliare a bere la soda in generale, e mentre tutti i suoi competitor devono soltanto invogliarti a bere l'oro e non Coca-Cola. È sempre la l'apripista che deve fare il grosso lavoro, quindi io, io me ne lavo le mani abbastanza. Ah, capisco. Prendi persone già iniziate, diciamo. Ma prendo persone. Ah, eh, beh, amici e parenti intendi per. Um, no, no, iniziare ma intendo a giocare. in generale. No, no, no, intendo in generale. Cioè, tu quelli ti astieni dal parlare, tranne con quelli con cui devi giocare? Mm, sì, sì. Io ho tanti amici uh, che sanno che io gioco di ruolo. Che però, secondo me. Cioè, non, hanno, non sono quelle, quelle persone che hanno quell'inclinazione lì. Per cui. Io so con loro non ha senso parlarne proprio perché non è fra, fra i loro interessi non hanno interesse all, allo scoprire che cos'è mentre se uno ha già l'interesse a scoprire che cos'è non, non ne parli cioè gli parli di una campagna gli dici vieni che si sarà già informato ti da solo su cos'è ah, okay. questi sono i miei due cent sulla, sulla questione tu invece cosa ne pensi di questa roba qua gli amici dei parenti. Ma praticamente è la stessa cosa, anche se devo dire che non ero, non, ero, non, ero, non ero giunto a mettermi il cuore in pace quanto te, eh, perché mi è capitato diverse volte che persone che si dimostrassero curiose, non solo amici, parenti, persone di qualsiasi genere, colleghi, si dimostrassero curiose riguardo all'argomento, io proprio non, non sapessi trovare le parole per spiegarlo. Eh. Sono passato anch'io attraverso tutte le metafore classiche, sai, quelle che si fanno: Ah, ma è tipo un libro o un film, solo che ci sei dentro. Queste cose qui. Le, le ho sempre viste schiantarsi contro un'espressione perplessa, esatto. <ride> E quindi non... Boh, um, ci ho impiegato parecchi anni ad affinare una spiegazione che forse è un pochino più efficace, ma ancora non sono del tutto soddisfatto. Condividila, condividila con i nostri ascoltatori. Ah no, la spiegazione più efficace è molto, è molto sulla meccanica, cioè esco, esulo dal da dare una definizione generica, gli spiego come funziona all'atto pratico. Ci sta, ci sta forse la cosa di, migliore. Ecco, c'è cioè il DM che ti descrive una situazione. Tu devi prendere una decisione per il tuo personaggio, poi si verificano le conseguenze in base alle regole, poi il DM ti narra le conseguenze, tu prenderai un'altra decisione, e così via. Io, io solitamente la butto sul um, è come la vita vera, ma sei tu a sceglierti i drammi. <ride> Questa è bella, comunque lascia lascia. No, con, con il quesito, però secondo me è, è abbastanza diciamo vago da essere interpretabile e quindi magari a qualcuno rimane no? e pensa fa: ma che cazzo vuol dire questa roba qua è vero, è vero. e non, non, non vuol dire niente cioè vuol dire qualcosa dopo dieci anni che ci giochi e capisci tipo come vuoi giocare e dici ah ecco cosa voleva dire sì io ho l'impressione che forse la cosa più difficile da capire per chi non ci è abituato sia la parte dell'uso attivo dell'immaginazione siamo abituati a pensare che sia una cosa da bambini i grandi quando fanno attività di gruppo non usano più l'immaginazione o la usino in modo prettamente passivo, tipo guardando un film. Invece l'uso attivo dell'immaginazione quando viene chiamato in causa, boh può rimanere come attività individuale per un artista per esempio no? uno si può immaginare così l'immaginazione, ma un'immaginazione di gruppo è una cosa che non è molto codificata è vero, è assolutamente vero, l'immaginazione è altamente sottovalutata come, com, come strumento proprio, è per quello che poi ci sono uh, quando ci sono gli attori no, che dicono qual è la mia motivazione? noi li vediamo come delle persone strane <ride> che cazzo vogliono dire? però in realtà non fanno niente di più, cioè, dicono Immagino... Cosa sto immaginando io nella mia vita? Cosa, cosa fa questo che sto interpretando? E' vero. Attoriando. Molto bene. Passiamo alla mia? No? La Vai. Mia... Questa si ricollega, secondo me, un po' alla questione di amici e parenti ed è il motivo per cui ho smesso forse anche di, di, di parlarne tanto. La mia domanda è... Pensi mai di essere un disco rotto? Nel senso di... Di avere il GDR no, come la tua passione principale, oppure preponderante, anche perché comunque occupa un sacco di tempo. E, e quindi ti trovi sempre a rigirare il discorso riguardo al GDR, al giocare il GDR, alle azioni che, che sono successe nel GDR, no, alle storie, o anche proprio alle meccaniche. Poi io, cioè, noi abbiamo il canale YouTube, quindi. Forse è per questo che io mi sento di più così Perché ne parlo un botto Cioè è diventato anche parte no, lavorativa Oltre che di, di puro divertimento Tu cosa ne pensi? Sì, ti ammetto Ammetto che sì Mi è capitato spesso di pensarlo Di essere un disco rotto su questo argomento Boh, credo che sia abbastanza normale Per chi ha una passione Come l'hai definita tu eh, Il GDR poi è una di quelle passioni Proprio da Stereotipo nerd, no? Cioè, di, que di quelle passioni che hanno tutto un sapere, un linguaggio che ci girano intorno, che ti fanno intrippare, eh, su cui potresti stare a ragionare per ore, quindi si presta molto a questo tipo di atteggiamenti, eh, poi unito a questo c'è anche il fatto che molti amici con cui esco, con cui mi vedo, sono stati in passato o sono tuttora i miei giocatori e con loro prima o poi, anche se si parla di tutt'altro, la battuta a tema D&D salta fuori quasi sempre, non c'è verso di prevenirlo, eh, che è anche un bene, eh. vuol dire che le esperienze di gioco tendono a rimanere fortemente impresse, una brutta cosa. Però sì, mi sono trovato a pensare che dovrei cercare di, moderar di moderarmi sì per... io, io, io lo chiedo perché una volta avevo un amico mm, al liceo mm, ho fatto solo un anno con lui e praticamente prendevamo l'autobus per tornare a casa insieme e lui era un patito di league of legend e ogni volta che si, che si apriva bocca per qualsiasi cosa il discorso diventava league of legend e io non capivo Io non avevo la più pallida idea Di come funzionasse League of Legends E quindi subivo passivamente Tutto questo flusso di League of Legends Di cui non me ne fregava un cazzo E quindi forse io cioè, ogni tanto mi rendo conto Di fare questa roba Per quello io proprio ho distanziato no? Le persone con cui gioco di ruolo So che possono essere, essere questo disco rotto, tutti gli altri invece eh? è, è una cosa, è un side della mia vita che... Sì, sì, sì, allora, Guarda, ti dico la verità, faccio coming out. Eh, io, ehm, di fronte a una persona che non sa nulla di GDR, che non si occupa di GDR, con cui ho un altro tipo di rapporto, devo dire che non mi sognerei mai di far virare il discorso sui GDR, ma perché mi vergogno. Cioè, ho, ho interiorizzato un forte imbarazzo. Sai, quando ero ragazzo tante persone intorno a me avevano questo atteggiamento eh, diciamo di ritenere certe cose un po' da stramboide eh, e l'ho un po' assorbito per cui eh, di fronte a, a un contesto diverso no, non mi viene fatto di, di far virare il, il discorso su GTR con persone invece sanno di questa mia passione e spesso che ne sono, che ne sono parte, è normale parlarne, anche farci la battutina occasionale o farci il discorso in tripposo di un'ora, ma cerco di moderarmi, per come dicevi tu, per non risultare pesante o monotematico, e ti dico la verità, anche perché ogni tanto una pausa da questo tema fa un gran bene anche a me. Eh? Sì, sì, sì, sì, anche perché poi diventa, come tutte le passioni, diventano ossessioni. <ride> e questa qui non è una domanda in scaletta ma mm, cosa qui è il bello dei discorsi eh. uh, secondo te come è, com è variata la questione riguardo alle nuove generazioni perché io gioco dalla metà dei tuoi anni e io non ho mai avuto troppo... poi vabbè io sono un po' una faccia di bronzo uh, però non ho mai avuto troppi problemi no, a fare i miei coming out come li chiamati tu GDRistici e, e secondo me è stato un sacco sdoganato questa posizione generalmente Penso anch'io Non sono sicuro di poterlo confermare Perché eh, Io non ho i dire. bias mi porto, dietro, eh, mi porto dietro i bias de Della mia generazione E non è che ho seguito eh, L'iniziazione di persone Di nuova generazione Quindi oh, no, non saprei Sinceramente non saprei eh, Penso, ho l'impressione Che in effetti la cosa sia diventata Molto più mainstream E quindi sia molto più facile sicuramente parlarne poi la faccia di bronzo aiuta e te la, aiuto e te la invidio moltissimo <ride> no guarda non invidiare che, <ride> che la faccia di bronzo come, come tutte le cose no tutte le cose sono vizi sono anche virtù in un certo qual senso sono tutti i motivi per cui ci amano e ci odiano e sono sempre le stesse cose solo viste questo, questo, questo è vero però quindi tu ti senti libero di fare Uh, uscire il discorso CDR anche con persone, sì sì. Poi sì, sì. Mi, cioè, mi sento uno strambo, quello. Cioè, <ride> no, nel senso, soprattutto con persone che non, non ne fanno assolutamente parte. Anzi, invece di, di interrompere. Uh, la questione, no, per continuare il nostro, il nostro essere incrociati, partirei direttamente con la mia seconda domanda. Perché, sì, se no, secondo me, si <ride> toccano molto bene a questo discorso. Che okay. è appunto, uh, anche a te capita che le persone fuori dal giro, specialmente donne, pensino a un altro tipo di gioco di ruolo la prima volta che viene Barley, <ride> e Quindi però, la faccia di bronzo aiuta fino a una certa, nel senso. Ma guarda, non lo so. Cioè, questa tua domanda mi ha colpito molto, e la risposta è decisamente no. Quindi anche su questo io ti invidio in realtà Che giro di donne frequenti <ride> <Non> mi <conosce. ride> Ma eh, guarda Boh, non lo so um, no, Scherzi a parte po' mai... confuse soprattutto Evidentemente Comunque scherzi a parte no, non mi è mai capitato Cioè qualche volta la battuta deliberata Per prendermi in giro ci sta ma mai come vera incomprensione Forse Sì sì ma mai che, che tipo a un certo sì, sì. punto Hanno l'illuminazione e dicono Ah ho capito qui, i giochi di ruolo. E io tipo Perché ne stiamo parlando da un'ora e mezza mi, mi congelo e dico ma allora ma che cazzo <ride> <ride> Cosa è successo io non penso, Scusa No non mi è mai successo Non so se definirla una fortuna o una sfortuna Ma non no. mi è mai successo A te invece è successo diverse volte A ah, me è successo più di una volta Quindi wow va bene Va bene così e è Lo è faccio a succedere finire? a me per entrambi, diciamo. Bene, bene ma come è andata a finire? Dimmi, sono curioso. No, non è andata a finire da nessuna parte. Generalmente, è andata a finire che ci siamo compresi su quello che volevamo, su quello che, di cui stavamo discutendo. Uh, nel bene o nel male, a questo punto mi verrebbe da eh, dire. Cioè, hai trovato, dopo hai trovato una, una volta chiariti, hai trovato una risposta di tipo positivo o di tipo grande, diludendo. <ride> <ride> La seconda che la prima, diciamo, <ride> non, sono, non è una cosa netta, no? però, è più la seconda che la prima, diciamo, in uno spettro. Che brutta, che brutta. Eh, e che strano. Boh, uh, poi mi fanno sapere nei commenti se succede anche a loro. A me succede tantissimo. Sono curioso, sono curioso a chi. A te la domanda. Allora ti faccio la mia seconda domanda su questo tema che è ti è mai capitato che il gioco ti facesse scoprire qualcosa di nuovo e intendo qualcosa di relativamente importante, rilevante su di una persona con cui giocavi? Allora, non ne sono sicuro ti devo dire non ne sono sicuro um, io seguo moltissimo Matt Colville che è un youtuber, scrittore, dungeon master uh, uh, game designer eccetera e lui parlava di, di una volta um, che era uscito questo gioco che era un gioco super dungeon crawling senza, era Dungeons and Dragons ok, quindi griglia movimento tattico, combattimento eccetera eccetera, ma senza i personaggi perché i personaggi erano prefatti erano delle, delle cose, era tutto generato randomicamente no? era un po' The Binding of Isaac diciamo tra virgolette, un roguelike no? Uh -huh. Cioè il ruolo e... del giocatore qual era? era il ruolo del giocatore era Che era prefatto Esatto, il ruolo del giocatore era giocare La pedina, non il personaggio Era un gioco vero e proprio Era un gioco da tavolo, gioco più da che un tavolo. gioco di ruolo, no? E praticamente è arrivato anche il mio cane. E praticamente lui raccontava del fatto che il suo ragazzo. Il suo ragazzo, sei buonanotte. Il suo amico, e questo ragazzo, e gli avesse detto: Ah, sì, da quando abbiamo scoperto questa roba qua, io e i miei amici non giochiamo più a DD. Perché questo qui è tutto quello di che, che, che potremmo desiderare. E lui ha avuto questo momento in cui ha detto: Wow, wow, questa persona è molto diversa da me. E io non so se ho mai avuto questo. questa, questa cosa. Mi sono, io ho avuto tanti scazzi con, con altri giocatori, altri master Sono sicuro che avrò altri scazzi su YouTube in generale Ma E eh, che mi hanno fatto capire cose di... Più che altro io ho capito che non volevo giocare con certe persone Più che cose di quelle persone okay. non, so se, non so se questo risponde completamente alla domanda Uh, beh, è una domanda talmente aperta che come si fa a dire quando è che le risposte o non le rispondono <ride> questo è il bello di questa domanda però è interessante, è una risposta interessante vero? E tu invece? Hai mai... hai mai scoperto qualcosa di importante di un altro? Ma guarda, questa domanda l'avevo fatta apposta per vedere se era successo a te, Così, per, per imparare qualcosa, perché a me no non è successo. Cioè, A dire la verità, raramente, diciamo che eh, non è che succede in un momento preciso, tipo rivelazione fulminante, ecco, almeno a me non è mai capitato di avere un momento rivelazione in cui capivo una cosa di una persona in un momento specifico. Semmai mi sono reso conto di un'altra cosa, un po' più blanda, cioè che dopo aver giocato a lungo con qualcuno faccia un'idea complessiva di come gioca e questo mi permette indirettamente di capirlo meglio anche a livello personale non un singolo aspetto, diciamo un'idea complessiva di che tipo è quella persona lì ecco. ci sta, ci sta Sì, forse devi giocare molto a lungo con una persona sì, per, sì. per avere a me in questi, in questi termini è successo anche a me Posso, penso, penso a due persone proprio all'istante però generalmente sono persone che, con cui ho dei rapporti non, non strettissimi un, un po' altalenanti, diciamo, un po', un po' sì e un po' no e quindi forse non sono sicuro che sia il gioco che mi abbia fatto scoprire quelle cose sì, piuttosto che semplicemente averci a che fare ok, meglio così tutto sommato così si può giocare divertendosi abbandonandosi al gioco e basta senza eh, temere che ne vengano fuori chissà quali intrusi personali, Rivelazioni personali. Sì, sì, sì, sì, sì. Chissà, chissà se vengono fuori. <ride> chissà se sì. in gruppi tossicissimi. Un saluto ai gruppi super tossici. <ride> <Sono> una roba <ride> orrende.